C'è un nostro movimento personale nella vita che riguarda la nostra storia incarnata di ciclo di karma, di anima, il nostro percorso con tutti e tre i nostri corpi. E poi c'è l'oggettività della vita con le sue leggi, con i suoi movimenti, con le sue meccaniche incredibilmente più vaste del nostro mondo individuale del nostro controllo anche della nostra comprensione queste due carte oggi raccontano proprio l'incontro di questi due mondi c'è un mondo vasto regolato da leggi incomprensibili per l'umano con questa sorta di occhio di Dio e con queste specie di figure che ne emanano, che quasi gestiscono, armonizzano, controllano, portano questa emanazione centrale. Una sorta di ordine divino si vede in questa carta. E dall'altra c'è il falco. Che è invece il simbolo nella tradizione dell'angelo, cioè di quella forma di vita la cui esistenza quando iniziamo a girare nel nostro ciclo di incarnazioni e di esperienze, come intrecciasse una parte delle sue fibre alle nostre. Una parte del suo cammino si incontra e si affianca al nostro e quindi c'è una dimensione assoluta, universale quasi, divina e una dimensione che da vicino ci accompagna, ci sostiene, ci aiuta queste due dimensioni sono costantemente presenti nella nostra esistenza, cioè il nostro percorso soggettivo, individuale, la nostra esperienza nella vita e la vita, con le sue leggi, le sue dinamiche e i suoi moti a volte estremamente molto più ampi di noi, sia come portata sia come tempistica. Tenerle presente entrambe, queste carte, è interessantissimo nelle nostre giornate, perché ci permette di dare, da una parte, la giusta importanza al nostro percorso, di ascoltare la nostra guida, di chiedere consigli alle guide che ci accompagnano, di individuare la strada giusta per noi e dall'altra ci permette di vederla contestualizzata, in un ordine ben più grande. Quando facciamo la ginnastica del mattino, per me queste due realtà, queste due carte, si manifestano in due momenti molto precisi, in due eh, punti molto precisi della nostra sequenza. Una è la sequenza dei sette chakra, che sono i movimenti del corso dell'angelo, cioè il corso dove si impara a canalizzare la propria guida, che ci allineano, ci aprono, ci permettono di entrarvi in contatto e stamattina l'ho fatti tre volte perché, perché stamattina ci vogliono perché ci sono dei giorni che si sente fin dall'inizio o perché accade qualcosa di particolare o perché abbiamo delle prove particolari o anche solo perché ci svegliamo così, ce lo sentiamo dove c'è bisogno di chiamarlo il nostro angelo a sostenerci e quindi... Quella sequenza là per me è una chiave infallibile, mi avvicina sempre, senza possibilità d'errore, all'ascolto del mio angelo. Questa carta invece la sento moltissimo quando faccio i movimenti delle geometrie, alla fine della ginnastica, l'ultimo pezzo di sequenza, quello che inizia così. E sono come due metà complementari, questo parte dall'allineare i miei chakra e aprirmi, all'ascolto del mio angelo e questo mi mette in contatto con i movimenti incredibilmente più grandi e al di fuori del tempo delle geometrie sulla terra e me li fa sentire all'interno di me, da dentro mi apro a fuori Da quello che esiste al di fuori di me, nella vita, dai moti delle geometrie, riporto dentro di me il loro equilibrio e il loro ricordo. Provate insieme nella pratica del mattino o anche solo nella consapevolezza della giornata, si bilanciano, danno una stabilità e una serenità enormi preziosissime da me al mondo dal mondo a me vi auguro una buona giornata Grazie. Thank you.